Presidente della provincia di Foggia, eh, con noi ovviamente anche Rino Pezzano, l'assessore delle politiche sociali del comune di, eh, di Cerignola e eh, dopodiché passeremo la parola a eh, Terra diciamo, che ci, ci racconterà del progetto e altri ospiti tra cui i, i ragazzi che stanno partecipando al progetto e eh, Fray CGM. Io passerei intanto la parola velocemente a Francesco Miglio eh, per l'apertura di questo. Sì, Solo qualche minuto per scusarmi per il ritardo con cui intervengo a questa bella presentazione e, nel contempo, per manifestare tutto il compiacimento e rallegramento dell'amministrazione provinciale di Foggia per questa bella iniziativa. Saluto Fabio Ciccone, la dottoressa Barri, il mio amico Lito Pezzano che questa, questa mattina presenziano a, questo, a questa presentazione su un tema su cui varie amministrazioni, in primis quella regionale, ma voglio dire anche gli enti territoriali, i comuni, la provincia, si stanno spendendo proprio per arginare quello che è una vera e propria ingiustizia sociale, il caporalato, lo sfruttamento in agricoltura di persone che è già diciamo, un'onta sulla onorabilità e anche su quella che è la storia, la tradizione di uguaglianza, di rispetto dei diritti in cui la nostra terra si è sempre contraddistinta e su cui mai ha fatto mancare la sua voce in difesa dei diritti dei lavoratori. Quindi compiacimento per questa bella iniziativa di reinserimento in agricoltura di ragazzi precedentemente preda appunto di questo sfruttamento, di questo fenomeno delinquenziale che è appunto il caporalato. Quindi io ringrazio veramente gli amici per aver dato vita a questo percorso e aver scelto la sede dell'amministrazione provinciale di Foggia per presentare alla stampa e alla cittadinanza i momenti e il modus operandi con cui si porterà avanti questo, questo progetto. Sono contento proprio perché l'amministrazione provinciale rappresenta un po' tutti i municipi, rappresenta un po' e su questa battaglia in diversi municipi si sono spesi, il comune di Cerignola con la lungimirante azione dell'assessore Pezzano, del spettacolo dell'immigrazione, intitolato all'indimenticabile Stefano Fumarulo, amico nostro, tanti di voi, persona che sul tema si è speso davvero tanto e talvolta anche consentendo a noi di superare iniziali momenti di perplessità o di tentennamento. E la mancanza di Stefano si sente davvero, davvero tanto, ma anche il municipio di San Severo, altri comuni, sul tema si stanno cimentando, io credo, con qualche risultato positivo. Quindi la presentazione quest'oggi di questo processo qui all'amministrazione provinciale vuole appunto segnalare un impegno istituzionale corale diffuso di tanti enti della nostra provincia di Forza che sul tema si sono mostrati particolarmente attenti e lunghi mirati. Quindi grazie a voi tutti, Passo la, ripasso la parola al dottoressa Bari per i successivi accadenti. Grazie. Grazie, passerei a la mia volta a Fabio Ciconte, direttore di Terra, eh, per un, una breve apertura, un passaggio sul, sul perché di oggi e poi Rino pezzetti. nella sala più no, accanto a presentare il rapporto Spolpati che raccontava la filiera del pomodoro lo sfruttamento in agricoltura e del caporalato. Eh, ricordo che con noi in sala a presentare il, il, quel rapporto c'era Stefano Fumaruro eh, che no, dire, ha accompagnato quel, quel pezzo di ricerca eh, sulla filiera del pomodoro che abbiamo costruito insieme a Stefano Liberti in, in un lungo percorso. Lo dico perché la presenza di terra qui non è casuale, ma è, come dire, viene da un percorso lungo e articolato in, in questi anni e, e viene dall'idea che eh, come dire, per noi l'agricoltura rappresenta un, come dire, un elemento es essenziale per, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela paesaggio, ma non può convivere con elementi di sfruttamento del, del lavoro, come il caporalato. Con la mancanza di, di dignità con cui sono costrette a vivere ancora oggi eh, migliaia di persone in tutto, in tutto il paese non solo a Foggia, eh, non solo nel sud Italia e non solo, non solo in Italia facciamo questa conferenza stampa oggi in un momento in particolare perché abbiamo, è stata approvata una legge, la 199 del 2016 più tardi di un anno fa, per noi è stata una legge importante in cui abbiamo contribuito insieme ad altri, penso in primo luogo alla, alla CGL, a che questa legge venisse approvata ed è un, un elemento di, come dire, un caposaldo per noi del rotevimento giuridico, oggi questa legge eh, ha, sta subendo diversi attacchi da parte del, del nuovo governo, penso al ministro Salvini, penso al ministro Centinario, con un ultimo ieri il vice premier Di Maio e tanti altri esponenti del governo. In questo senso noi abbiamo presentato, abbiamo scritto a tutti i parlamentari del, di questa legislatura e abbiamo raccolto intorno a una proposta di terra eh, decine di, di firme di autorevoli esponenti delle, eh, di associazioni della società civile, penso alla FLAI, penso a Libera, a Conciotti, a Emergency, ad Amnesty International e tante altre per dire che quella legge eh, non si tocca. E semmai accanto a quella legge devono essere implementate misure che vadano nella direzione della trasparenza della, della filiera perché per combattere il caporalato accanto alle misure repressive dobbiamo avere degli elementi di prevenzione e dentro questa cornice si inserisce il progetto eh, in campo che lanciamo oggi ma che è partito ormai qualche settimana fa in cui diamo la possibilità di eh, di, di, di ragazzi che fino ad oggi hanno vissuto in condizioni, eh, come dire, per le regole internazionali per le definite umani degradanti nei famosi ghetti e che eh, come dire, insieme a loro abbiamo costruito un percorso di formazione e inserimento lavorativo in alcune aziende agricole del territorio, siamo in, in particolare nella zona di, di Cerignola, alcune di queste aziende agricole le conosceremo oggi, penso a piedi di scapito, ad terreno, due realtà importanti a cui siamo molto legati, ed è un percorso che per i prossimi eh, dieci mesi vedrà impegnati insieme a noi questo gruppo di ragazzi dentro le aziende, e fuori dal contesto del ghetto, vivendo dentro una, una casa a cui viene pagato un regolare affitto eh, mensile. Quindi, come dire, è un progetto che vuole restituire dignità prima di tutto alla persona, vuole restituire dignità all'agricoltura e vuole dire che si può fare agricoltura in maniera diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino, fino ad ora. Eh, esistono diverse eh, realtà imprenditoriali o piccole eh, di agricoltura che noi abbiamo visto in questi anni che lavorano molto bene, ne esistono altre che invece lavorano male e queste devono essere, dobbiamo continuare a denunciare, ma noi con questo progetto vogliamo dimostrare che i braccianti non sono solo come dire, braccia utilizzabili per raccogliere qualcosa, ma sono persone con la loro dignità e, e che appunto, insieme a noi devono costruire un modello agricolo diverso. e Questo è quello che proveremo a fare con l'idea finale che poi insieme alle aziende, insieme a questi nuovi lavoratori eh, si possa mettere come dire, in produzione un, un prodotto eh, agricolo trasformato e che abbia un suo mercato che possa essere venduto nei canali di distribuzione e che possa come dire, restituire quel senso di dignità che vi raccontavo. Noi siamo molto, molto felici, abbiamo lavorato tantissimo in questi, in questi mesi e quindi spero insomma, anche il lavoro che stiamo facendo insieme alle tante soggettività presenti qui sicuro che sarà appunto da stimolo ulteriore e spero che il lavoro con le istituzioni possa dire, crescere ulteriormente perché in qualche modo per noi è importante mettere a servizio del, eh, delle istituzioni questo, questo progetto e in qualche modo come dire, condividerlo eh, per cui vi ringrazio ancora per essere qui e poi Giulia vi ricorderà anche gli appuntamenti di, di stasera e, e partiamo con questo nuovo progetto Eh, io passerei la parola a Rino eh, Pezzano, l'assessore delle politiche sociali del Comune di Cerignola che è una delle prime persone che abbiamo incontrato quando sono arrivati a Cerignola per parlare di questa idea. Io vi ringrazio saluto tutti ma il eh, mio motivo di orgoglio per essere qui questa mattina a rappresentare la mia città in un contesto più ampio, lo ricordava il Presidente Emilio della provincia di Foggia che sta dimostrando molta attenzione rispetto a questi interventi di crescita culturale e di inclusione sociale che si stanno manifestando nel nostro Paese, in un momento delicato come questo dove bisogna necessariamente difendere ma io dico di più implementare quella legge eh, approvata due anni fa e in un momento storico dove secondo me Bisogna far sentire la forza del territorio, bisogna far sentire la forza delle buone pratiche, di tutto quello che c'è di evolutivo nelle nostre realtà. Si parte dalla provincia di Foggia, si parte da Cerignola, città che ha dimostrato subito una grande accoglienza nei confronti dei progetti innovativi e di inserimento del mondo dell'immigrazione nella nostra realtà. Eh, abbiamo messo a disposizione subito come amministrazione comunale tutta la rete che noi abbiamo a disposizione partendo dallo sportello dell'immigrazione eh, intitolato, lo ricordava il Presidente prima, un grande uomo eh, come Stefano Fumarulo proprio perché vogliamo dare continuità. A quell'attività cominciata eh, qualche anno fa e che ha interessato fattivamente il nostro territorio e gli eh, interventi nel comune di San Severo ne sono la dimostrazione. Ecco perché siamo veramente onorati e orgogliosi di essere parte di questo progetto, progetto che, come avete ricordato voi, eh, prevede eh, borse lavoro per sei. Sei sì, lavoratori eh, individuati in quello che poi detto di tre titoli, quindi andiamo anche ad intervenire in contesti dove magari in passato si è preferito girare la testa dall'altra parte, invece oggi le istituzioni, la Regione Puglia in testa, ma io lo dico anche i vari comuni della provincia di Foggia intendono dire la propria, intendono dirla in, man in maniera fattiva e dimostrando di essere all'altezza del compito. Quindi oltre a ringraziare voi ringrazio le aziende di Cerignola, in particolare la cooperativa Alterego e la cooperativa Pietra di Scarto che si sono distinte nelle proprie attività e nella gestione dei beni confiscati alla, alla mafia. Come vedete andiamo a mettere insieme una serie di relazioni, una serie di buone pratiche, una serie di attività che il nostro territorio è stato capace di mettere in atto, ma io dico soprattutto è stato capace di distinguersi rispetto anche ad altre realtà. Questa è la provincia di Foggia, questa è la città di Cerignola, quindi noi dobbiamo necessariamente continuare in questa direzione e dobbiamo necessariamente dare un seguito a questo intervento che noi stiamo facendo in questi mesi cercare di dare forza a tutti coloro che si impegnano in queste tematiche che sono tematiche complesse e tematiche che non spesso eh, trovano l'aiuto da parte delle istituzioni. Ecco perché io nel ringraziare tutti per la partecipazione, eh, nuovo l'appuntamento questa sera a Palazzo Monte Fornari, nella città di Cerignola, dove entreremo nel merito di quello che è il progetto e entreremo facendo anche eh, parlare poi coloro che sono gli attori di eh, questo percorso. Io so anche che si sta mettendo su un'orchestra lavoratori città di Cerignola che mi inorgoglisce ancora di più perché associeremo il nome della nostra città a questo percorso eh, anche dal punto di vista culturale e mi fermo qui anche se so che da questo punto di vista abbiamo degli obiettivi ambiziosi che non tocca a me rilevare. Grazie a tutti e buona giornata. E io vorrei invitare a dire due parole a una persona speciale che ci sta aiutando, sia perché partecipa al progetto in campo, ma diciamo, ha anche uno storico importante, credo, in questo territorio, che è Papp. Eh, ma è vendai se vuoi dire qualcosa? Eh... un po' di anche tutti i ragazzi che stanno partecipando, ci sono anche Ava Magulai, Sein, manca qualcuno ma eh, questa sera saremo tutti insieme. Allora, buongiorno a tutti, inizio per ringraziare Giulia e tutta la squadra di terra, inizio anche per salutare i miei amici, il mio amico che è l'assessore di politica sociale di Cirinola che sta facendo un gran lavoro da quando è arrivato a Cirinola. Perché noi, come associazione, abbiamo un'associazione che si chiama Keto Auto Cirinola che è stata creata nel 2014. Quindi stava già un'altra amministrazione che abbiamo collaborato, abbiamo collaborato con loro, ma con, non con il miglior, eh, miglior modo comunque però quando loro sono arrivati hanno fatto un grande lavoro sulle politiche dell'immigrazione eh, siamo arrivati anche a creare hanno, sono arrivati anche a creare la consulta delle politiche immigratorie da Cirinola che sono io il vicepresidente quindi eh, sono tanti progetti che stanno facendo eh, compreso questo di terra che sono arrivati sullo sportello dell'immigrazione dove anche collaboro come mediatore culturale interculturale e quindi sono molto lieto di partecipare a questo progetto che comunque condivide le nostre idee di combattere il caporolato e anche di, di, di, di, di sensibilizzare i nostri amici che vivono nei ghetti che eh, il, ghetto, il ghetto non è una, una cosa predestinata all'immigrato perché l'immigrato che è venuto qua non è venuto qua per, per, per dormire è venuto qua per, per guadagnare la sua vita per, per, per, per, per lavorare e, e per anche conservare la sua dignità e la dignità inizia nel lavorare nelle buone condizioni come tutti quanti quindi è un progetto che sa. È iniziato bene comunque, noi ci troviamo bene io, perché noi siamo sei persone. Io ci parsigo come, come, come lavoratori, anche come mediatore perché eh, fanno la scuola, qualche giorno fanno la scuola e altri giorni facciamo la pratica sul terreno. Quindi, eh, sono due mh, funzioni che sto facendo sul, sul lavoro e sono molto. Uh, uh, contento che anche stiamo pensando anche di, di, di dopo di questo progetto ci sono tante altre uh, proposizioni che forse dopo Giorgia spiegherà comunque sono quelle parole che volevo dire richiedo tutto e di essere e di partecipare a questo progetto grazie grazie pap eh, volevo anche ricordare i nomi delle aziende che stanno partecipando al progetto Ci sono due rappresentanti sono la cooperativa sociale Alter Ego, Pietro Piscato, l'azienda agricola Domenico Russo Roberto Merra e l'azienda la Bio tutte aziende biologiche che appunto lavorano a Celignola e inviterei Vincenzo e Pietro che altre due persone che hanno uno storico molto importante in questo territorio se vogliono aggiungere qualcosa Un cerchio, un bene che appartiene alla collettività, eh, ritorna alla collettività anche eh, attraverso il lavoro, cioè, anzi soprattutto eh, attraverso il lavoro. Eh, un altro aspetto molto bello, molto positivo che mi piace insomma, evidenziare è quello della, della rete, no? si parla tanto del, della, della rete e questo progetto si apreche tantissimo, questo senso di, di vicinanza, di familiarità e appunto di rete. E magari eh, diciamo, gli obiettivi sono particolarmente ambiziosi ma vedo tanta determinazione, vedo tanta volontà e noi insomma siamo pronti e disponibili a portare avanti questo progetto e, e a dare tutto quello che abbiamo affinché eh, non termini dopo la scadenza naturale ma anzi l'obiettivo principale è quello di continuare a lavorare con questi ragazzi eh, appunto provando a realizzare un prodotto nuovo eh, che mette insieme tutte queste aziende, insomma che diano il più lavoro possibile, perché appunto l'obiettivo principale è quello lavoro, il lavoro onesto. Sostanzialmente Stefano e Fabio ci raccontavano che il caporalato serve, e ci serve perché la filiera agricola si sostiene di caporalato, considerando i prezzi della materia prima e la follia delle aste al doppio ribasso. A cui va dato a terra il merito di aver, dire, di aver posto sotto i riflettori una tematica assolutamente sconosciuta, poco nota. Ehm, capite bene che il pomodoro è una materia prima fondamentale, importantissima su questo territorio, 30.000 ettari del distretto sud coltivati a pomodoro, molti dei quali coltivati in capitanata. Eh, io ero convinto che l'incontro con terra sarebbe avvenuto, di era assolutamente fisiologico. Eh, noi nel 2014 abbiamo fatto una scelta politica, coltivare pomodoro eh, politicamente, submine confiscato, cominciare a produrre e abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare degli interlocutori, come nel caso di altro mercato, ha voluto credere in noi e scommettere su una produzione piccola, non grandissima. Mi fa abbastanza ridere quando dice ma quanto pomodoro ho eh, quasi un ettaro, forse. Eh, ma solo quello. Eh, e voi quanti, quanti, schiavi quanti schiavi avete in provincia di Forgia? Eh, un po'. Ah, però sono tanti. Cioè, è, è surreale che dobbiamo giustificare che noi abbiamo pochi, pochi ettari perché quelli ci abbiamo e quelli proviamo a mettere a pomodoro ma eh, la scelta che abbiamo voluto fare è quella di raccontare un'alternativa, un'opportunità che non è soltanto lavorare con persone che vengono dal mondo del caporalato cercando di dargli un'opportunità ok, ma cercare di lavorare su un concetto di filiera a prescindere da chi siano i nostri interlocutori in termini di lavoro tant'è vero che da noi lavorano anche persone, vedo qui il direttore dell'UEPE oggi eh, OVLEPE, chiedo scusa dottoressa eh, Foggia, con cui abbiamo una stretta collaborazione e eh, molte persone in pena alternativa stanno sui nostri terreni e lavorano sui nostri terreni anche nella fase del pomodoro. Eh, quello che a noi interessa è, per riprendere una frase nota di Gaber, eh, sapete no? la famosa canzone, la libertà e partecipazione, eh, in un recente libro, Sandro Roporini, che era colui che scriveva i testi con Gaber dei suoi spettacoli, diceva noi non volevamo scrivere in realtà libertà e partecipazione. Noi, Avremmo voluto scrivere libertà e spazio di incidenza, cioè la capacità di incidere sul territorio. Ecco, eh, come diceva Vincenzo prima, per noi è necessario partire dal presupposto: ai sensi della legge 109 del 96, ai sensi della storia di Violatore, ai sensi di tutto il movimento antimafia che ha portato alla confisca dei terreni ai post-mafiosi. Che o noi riusciamo con l'attività sui beni confiscati a incidere sulla realtà, oppure noi siamo come dire, degli esteti della legalità a cui piace tantissimo dirsi che siamo, che siamo bravi, ma che non hanno l'opportunità realmente di incidere sul territorio dove lavorano. Ecco perché quando c'è sta, stata l'opportunità di collaborare nel progetto Terra, a noi è stato assolutamente naturale dire sì. E eh, voglio farvi qualcosa. Nessuno dirà qui a questo tavolo da quando stiamo collaborando con i ragazzi che vengono da Trettito e loro ci danno più di quello che noi diamo a loro, queste cazzate qui se me lo permettete che sono molto diciamo eh, come dire, da, da cattolicesimo senza voler dire abbastanza plastificato, però non quello vero che lei fa sicuramente, ma eh, eh, in realtà quello che si ha in relazione uno a uno di una persona che il primo giorno che viene da te ci viene come a firmare il contratto di Tirocinio, e tu ti chiedi perché, poi quando la accompagna a tre titoli ti rendi conto che prima di arrivare a casa sua c'erano due fiumi da guardare. ecco perché io su quel giorno viene con le scarpe sotto il braccio e l'infradito perché altrimenti avrebbero rovinato le scarpe. Questo è l'Italia, e Cerignola e 2018, la comunità europea, su questi, questi sono i livelli su cui bisogna ragionare. È chiaro che... Ehm, in questo momento per noi eh, si tratta di una, di una congiuntura molto felice perché in questo momento è partito il progetto eh, in campo e per noi è partito un progetto con fondazione come il Sud che ciascuno cresce solo se sognato che vuole proprio mettere in piedi una filiera del pomodoro vedo qui anche di cui è parte nel comune di Cerignolo, la Cerignola che vedrà la ristrutturazione del bene per fare un laboratorio di trasformazione per creare poi una filiera del pomodoro su Cerignola questo è il nostro desiderio di spazio di incidenza. Ecco perché non possiamo che accogliere a braccia aperte ed essere felicissimi di far parte di questa meravigliosa squadra. Grazie. Benissimo, io chiuderei questa conferenza stampa, questa presentazione, invitando Daniele Iacovelli, segretario della Flacicele di Foggia, e farei chiudere a Fabio Ciconte. Se ci sono domande e interventi, siamo qui. Buongiorno a tutti, eh, molto velocemente. Eh, dico, dico una cosa, perché mi piace questo progetto in verità? Perché non è la solita come dire, eh, finestra di integrazione, come diceva anche Pietro sulla caritatevole sull'integrazione di, di poveretti che sono nel nostro territorio parliamo di formazione di lavoratori sono sei ragazzi che si sfidano con loro stessi e provano a fare magari anche impresa all'interno di un territorio mh, sicuramente ostile e sicuramente in un momento politico drammatico del, del, nostro, del nostro momento italiano in tutto questo <coughs> Dei, dei perfetti sconosciuti per il nostro territorio che sono terra arrivano ci propongono sta roba che è veramente interessante trovano dei psicolabili come eh, i, i ragazzi di Libera che accettano questa, questa sfida trovano un comune devo dire che si sta uh, operando delle azioni innovative per un territorio complicato pensate Cerignola a 10.000 operai agricoli iscritti negli elenchi anagrafici è una sfida importante su un territorio complesso, e poi trovano, e come dire, trovano questa roba e iniziano a lavorare seriamente, ecco, la, non è solo una buona prassi, ma un progetto reale di impresa, un progetto reale di lavoratori, a me per questo mh, mi piace, come sono anche uh, altri progetti che ci sono incapitanati. E devo dire che c'è un grosso fermento nel mondo dell'agricoltura, soprattutto nel mondo immigrato dell'agricoltura che è un bel pezzo di 50.000 lavoratori, oramai eh, iscritti sono negli elenchi anagrafici almeno 5.000 immigrati di colore eh, ufficiale africani e gli extracomunitari complessivamente neocomunitari arriviamo a 20.000 persone, quindi un esercito che si muove in un territorio così complesso dove le buone prassi costantemente aumentano, quindi come dire, la Flai CGM è un sindacato che a sfidarsi su questi temi anche nella difesa della 199 che quantomeno è stato un ottimo deterrente sul nostro territorio uh, anche se ci sono stati pochi arresti ma ci interessa poco arrestare gli agricoltori quantomeno difendere i, i diritti dei lavoratori devo dire che sono aumentate. è aumentata anche molto la coscienza e l'autodeterminazione di, di molti ragazzi che vengono da noi a denunciare delle condizioni di lavoro e di sfruttamento veramente da ogni norma diciamo da ogni intollerabilità sicura ecco io chiudo perché diciamo che ci fa dentro il sindacato in questa, in questa bellissima operazione, noi facciamo come dire, il nostro pezzo diamo in questo comunicato che diceva Libra un percorso di formazione professionale oramai il diritto fa parte di questo pezzo di formazione il diritto al lavoro, contratto collettivo provinciale sono quelle, quelle pochissime regole che servono a giocare nel mondo di, de, del lavoro in maniera eh, corretta e coerente rispetto alla dignità umana vedete, per farvi una semplice similitudine per capirci, è come entrare in un campo di calcio senza righe non, non, non sapremo quando facciamo gol, non sappiamo quando, eh, quando il pallone esce fuori ognuno potrebbe decidere quello che fa e quando un datore di lavoro non applica il contratto di lavoro fa proprio questo elimina quelle poche regole che delimitano il campo. Se, se noi togliamo quelle linee, cosa che qualcuno, come dire il capitanato, fa anche in maniera vecera, eh, provoca, provoca una semplice... Una, un semplice come dire, una semplice, eh, eh, eh, crea questa, questa, questa situazione devastante che il fatto di dire ai lavoratori guarda se io non applico quella regola, la regola la decido io, quindi decido io se pagarti 3 euro all'ora, 2 euro all'ora fango se farti dormire in un'altra maniera. Ecco, noi come dire, in questo progetto possiamo aiutare a dire al lavoratore che tu prima di entrare nel campo devi controllare che siano disegnate le linee a terra. Questo penso che sia come dire, il nostro piccolo contributo che possiamo dare a questa, a questa attività e auguro devo dire con tanto affetto buon lavoro ai ragazzi che eh, ce la stanno mettendo tutti. Grazie Daniele e concludo, poi se ci sono domande siamo felici di rispondere dicendo che eh, per noi questo non è un progetto di testimonianza, è un progetto reale che vuole portare risultati reali. Io, diciamo, potremmo dirci soddisfatti di questo progetto quando eh, le persone impiegate oggi a lavorare, domani alla fine del progetto... Potranno continuare a lavorare nelle aziende o in altre aziende perché avranno quella quegli, quegli strumenti di formazione professionale che mi abbiamo aiutato a dare in questi, in questi mesi. Se ciò non, non sarà così, ci rivedremo tra un anno, il progetto fallirà. Lo dico a noi stessi perché credo che questa debba essere la Cipro, altrimenti sarebbe un progetto di testimonianza che non ci interessa. Allora, accanto a questo progetto di concretezza. Eh, noi la testimonianza la facciamo quella battaglia invece politica in denuncia di quello che accade in questi territori, ripeto, non solo, valorizzando quelle che sono le realtà agricole, sono tante, che lavorano bene e denunciando quelle che lavorano male. Ma dobbiamo tenere insieme tutto dentro eh, diciamo, una complessità generale, visto che siamo in una fase in cui si tende a semplificare molto qualsiasi messaggio, qualsiasi problematica, invece noi diciamo Proviamo a, a, dire, a, a leggere e a facilitare il le lettore di un fenomeno complesso è quello dello sfruttamento del lavoro in, in agricoltura. Quindi noi partiamo da adesso e ci vediamo stasera a Cerignola alle ore 19. 19. Ah, dico, dico 19, così quale 19.30 magari iniziamo. <ride> non so se ci sono diciamo, domande. Dai, ma la faccio io. io vengo da Bari, dove un gruppo di medici della Fondazione Nicolaus, insieme ai missionari comunali, ai medici con l'Africa, del Cuano di Padova, hanno allestito da alcuni anni un camper eh, con tutte le attrezzature mediche e Quasi ogni domenica visitano alcune realtà, voi lo sapete, sia di Borgo Mezzanone, sia a Cerignola, altre parti, facendo 50-60 visite a queste persone. E questa sera a Cerignola ci sarà il responsabile dei medici col camper, il dottor Lino Sano, che non ha in questa partita, io. l'importante per me è questo, unire anche alla dimensione lavoro, alla dimensione salute, mettere insieme le due realtà e collaborare in modo diverso, però complementare, per il bene delle persone, sapendo che, come dice Papa Francesco, il grido della terra è il grido del popolo, è lo stesso grido che noi vogliamo ascoltare perché il futuro, quello è un futuro per tutti e non lo è per nessuno. Per cui io sono molto volentieri, adesso vivo nella comunità componiana di Troia, da quattro giorni ho lasciato fare e quando ho saputo di questa iniziativa ho accettato molto volentieri di venire mi sono informato perché ritengo che quello che state facendo è davvero qualcosa di bello, di significativo e importante e poi non distinguerei molto tra cose concrete e testimonianza perché in fondo la solidarietà è l'unico modo che costruisce il futuro per cui grazie per grazie. la vostra presenza c'è un altro? si, sì, io sono cinque aziende sono cinque aziende Diciamo di sperimentazione in cui il progetto deve essere anche monitorato e capiti ogni passaggio va seguito in maniera molto attenta perché tutto questo possa funzionare. Sono eh, cinque aziende biologiche selezionate nel territorio di Cilignola e sei sono eh, i eh, lavoratori, eh, beh, direi, tirocinanti, visto che stiamo parlando di borse lavoro, e i ragazzi hanno una parte di formazione teorica, diciamo, che viene fatta non tanto in aula quanto più sul campo in questa fase di lavoro, quindi si combinano questi due elementi di tirocinio, diciamo, formativo, e i ragazzi, a parte Pap e Mamadou, che vivono già all'interno del contesto di Cirignola gli altri ragazzi sono stati eh, inseriti all'interno di un appartamento che è stato preso in fitto nel centro di Cerignola e, diciamo, come dovrebbe essere normalmente, autogestiscono la loro vita da, da uh, studenti e persone eh, di una comunità. Quello che, ecco, eh, Solo un dettaglio in più, ma Fabio è stato già. Sì, allora guarda, nella cartellina trovi tutte le informazioni, le altre aziende sono dunque, Pietra di Scarto, Alchereco, azienda agricola Domenico Russo, Acquamela Bio e eh, azienda agricola Roberto Merra, di cui trovi i dettagli anche una piccola bio puntando la cartellina bene, io vi ringrazio eh, speriamo di vedervi questa sera 19.19.30 Palazzo Fornari Cilignola eh, con tutti i ragazzi e tanti gusti grazie